ciao e benvenuti in un nuovo video allora lo tengo qua un attimo ma poi dopo lo appoggio subito oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Zanando. ebbene sì, allora si presenta così chiuso enorme e poi si apre ed è tutto a cassettini, molto carino e anche riutilizzabile in cartone io direi, scusate lo appoggio un attimino qui allora vi dico subito il prezzo che ce ho scritto qui 129,99 però è un prezzo che è scontabile con alcune offerte quindi eh, ad esempio c'è stato lo sconto del 20% fino a poco fa quindi si può trovare un'offerta spesso e volentieri va sold out perché mettono fuori pochi numeri per volta basta semplicemente metterlo nella lista di Sderia, ti attivare in notifica sull'applicazione e appena viene disponibile verrete avvisati tramite notifica quindi potete prenderlo tranquillamente Ma Ora vogliamo vedere assieme se vale questi soldi il canale dell'avvento di Zalando lo scopriamo subito. Allora unica cosa se non volete di spoiler ma volete sapere se vale effettivamente questo importo qui, qui, qui, qui, qui, qui c'è il minutaggio dove potete andare direttamente e vedete le mie impressioni, che cosa ne penso senza spoiler, senza niente, solo se vale il prezzo, se ci sono, se mi piace, se no, se vale la pena prenderlo o che cosa. Vi dico solo questo: ok, ora se non volete i spoiler, basta e andate al minutaggio. Per tutte le altre, invece, iniziamo ad aprirlo. Allora, le caselline sono in ordine un po' sparso, però mi piace perché sono fatte a cassettino. L'unico problema è che io ho già dei problemi a cercare la 1. Era enorme, ok. Una sola fila bello profondo ed è all'interno, è anche con la carta. Quindi, ok. Dunque, il primo che troviamo è Babor Ampolle Concentrate Perfect Glue. Quindi, sono delle ampolle. Che adesso apriamo per il viso e illuminanti, eccole qua. Uh, belle sono tante Babor è soprattutto è un marchio che eh, con, ho, ho sentito per i prodotti per il viso sono fatte così ogni ampolla sarà per sette giorni esatto sette giorni e se non sbaglio se siete appassionati delle brand che io sinceramente non conosco credo che abbia fatto un canale dell'avvento dedicato solo ai prodotti Babor. esiste però non conosco il marchio, quindi non vi so dire. Allora, andiamo alla 2. Mettiamo dentro... Ma no, teniamo fuori, perché così le facciamo non ce la faremo mai. Allora, il 2, sembra facile, ma non è. Eccolo qui. Ok. Ci abbiamo Bobby Brown... Smoky e mascara, masquara guardo intenso, colore nero, Bobbi Brown e Bobbi Brown e cavolo, il mascara è fatto così ed è eh, niente da dire, niente proprio da dire, andiamo alla 3. La 3, eccola qui, mi piacciono questi colori pastello oltretutto, un po' degradé mi piace la 3 è bella grande vediamo Uh, questo è un full size rituals of meher meher è una um, shower gel in schiuma credo sweet orange e cedro si mm, sento appena appena ma ragazzi è un full size è, è un full size è fantastico andiamo alla 4, che è qui andiamo su Lilla si può avere solo la 4? no? ok e abbiamo oh, Starskin Vip golden mask eh, vitalizzante, maschera occhi mi piace tantissimo questo marchio e ha delle prodotti assolutamente senza nulla da ridire andiamo alla 5, 5. a ah, Beran Uh, smettiti venire addosso come se fosse lui che mi viene addosso 5 vediamo cosa c'è Ardel uh, sì ottimo marchio non mi piacciono le ciglia finte ma in particolare ma è un ottimo marchio queste sono le ciglia finte oh, certo. marchio ottimo assolutamente andiamo alla 6 sto andando molto veloce per non fare dei video eterni se però trovassi la 6 perché già ci metto 6 ore a cercare i prodotti ok eccoci qua. ho uscito allora, Este Lauder ok, Advanced Night Repair Multi Recovery, questo è un 7ml penso che sia del loro mh, siero solito, esatto fantastico, molto valido, molto buono ed è inutile che lo apro perché ho tantissimi contorni contorno occhi, okay, sì. sieri per il viso, ma è così col tappo grande basta una qualche goccia ottimo, ottimo, ottimo e poi c'è per adesso ci piace assai e andiamo alla sette la sette eccola qui mi piace anche il fatto che siano tutte imballate nella carta che si può riutilizzare e Black Glow Drops Vegan Friendly Rose Pearl, cos'è? Questa è una natural glow. Upli, uso interfine un illuminante? No, prepara all'illuminazione, all Sì, è un illuminante. Credo proprio che sia un illuminante, alla faccia dell'illuminante, però è molto bello, forse ne dovevo mettere molto meno, molto molto meno, però è molto bello, niente da dire, magari se trovassi una salettina per pulirmi, aspettate un secondo, ecco fatto. Ok e andiamo avanti. Eh, otto, otto è qui grande. Ok. Allora, Glow. Ok, il marchio Endman Bunny Earth. Glow for Zalando quindi in un'esclusiva Zalando no vabbè, ma io ho capito adesso che cos'è e, e lo adoro, aspettate aspettate glow, eh, eccolo qua aspettate eh. non so come si usa ma è una fascia con le orecchie con le orecchie oppure ci devo fare, non lo so, oh, aiuto come si usa? Devo studiarla. Devo studiarla meglio. Oh, ma adesso la studiamo assieme, perché questa mi interessa. Allora, metti così, così e giri. Ok, aspettate un secondo, devo provarla. Quindi. Ok, così, così. E giri le orecchie. No, vabbè, ma è stupenda. E in teoria, messa molto meglio... Mettiamola molto meglio, su via. Facciamo le cose ben fatte le. dentro al fil di ferro. Così si ferma. Ed noi possiamo andarci a struccare senza che i capelli ci vadano davanti. Molto, molto carina. Ok, rimettiamola via. Il nostro momento di contegno è finito. contegno non facciamoci ridere. Andiamo avanti e andiamo al 9. 9999 eccola qui ok allora questo che cos'è? Corres apotecca apotecari wild rose night blending Limp in faccia ok una crema notte eh, per il viso da 20 ml con vitamina super C, non C, vitamina super C vogliamo parlarne della vitamina super C? non la C, la super C ok mi sembra molto corposa ma ci sta, è una crema notte è un marchio che non conosco sarei curiosa di provarlo effettivamente leggermente profumata L'acqua, qualcosa di piccolo, trina 532. 3, 24 ore è un bretto in crema. 24 ore, ok. Se riesco ad aprirlo, eccolo qui. C'è anche la protezione, eccola. Se riusciamo, ve lo faccio vedere. Bellissimo bellissimo, assolutamente bellissimo super super soddisfatta molto molto bello, complimenti allora poi andiamo avanti con la 11 la 11 abbiamo qualcosa di quadratino Clinique, Moisture Mosturansortia, crema mh, ultra idratante scusate il formato è un 15 ml se riesco ad aprirlo eccola qui ed è questa Clinique molto valida anche perché è idratante ma non è pesante Assorbe velocemente perfetta sia per il giorno se non ci si trucca oppure per la sera ottimo prodotto 12 il 12 è questo piccolo piccolo piccolo ma magari nella cosa piccola c'è il vino buono allora è un pennello di l'aria aria luaria aiutatemi, io ve lo apro, mi avvicino il più possibile e ve lo faccio vedere metti a fuoco, credo che sia a fuoco così, ditemi che marchio è Li Aria non lo so, però è un pennello vegan, molto morbido e mi piace assai mi piace assai, quindi assolutamente non so il marchio ma lo proverò e poi i pennelli in casa mia non sono mai abbastanza. Dovrei lavarli ogni tanto, ma no, meglio cambiarli. 13 nella 13 c'è qualcosa fatto a caramella e abbiamo BU Nice Ink, è uno smalto rosso. Queste parti, ok, uno smalto rosso classico ehm, che non amo, però ci sta. Un prodotto rosso per Natale, e andiamo alla 14, eccola qui. Ok, non amo neanche questo prodotto, come sapete benissimo, ma cercherò di mostrarvelo. La pietra guaci metti a fuoco per favore. No, va bene ok, la pietra guacià del marchio Zoe. Ailia. Ok. Eh, non mi piacciono, non, eh, non mi trovo bene con questo prodotto preferisco altri tipi di massaggiatore per questo la lascio chiusa per regalarla quindi eh, sono fatto di praticità fatemi sapere intanto se a voi piacciono le pietre Gua Sha perché ho sentito pareri discordanti alcuni piacciono molto, altri per niente a me no però mm, ci sta Intanto, siamo alla 15 e eh, eh, mini MAC Mer Matte Lipstick. Mini, il rossetto mini della MAC, il 608, e lo andiamo a vedere subito perché sono curiosa. Piccino, piccino. Eh, però, nude malva molto bello. Sicuramente lo conoscete. Con le luci, però, farsa un po', tenete quel fucsia, mentre invece. Mm. è molto molto bello molto molto bello mi piace mi piace mi piace e andiamo alla 16 eccola qua quando sentirete ciocco vuol dire che sarà caduto tutto io a fare queste cose allora nella 16 abbiamo Peter Thomas Root eh, pumpkin enzyme mask maschera enzimatica per il viso con zucca, come si usa? Applicare sul viso asciutto due volte a settimana, massaggiare con le dita bagnate, aspettare 3-7 minuti e risciacquare. Ok, allora di maschera ne ho esatto. Eh, Dato che è chiusa di maschere ne ho tante, quindi questa la lascio momentaneamente chiusa però la proverò perché comunque sono curiosa di provarla e poi magari vi faccio sapere 17 ok aha aha ok minerale crema mani con baciata dal sole sia kiss quantità quantità 40 ml mm, le creme mani non sono mai abbastanza un po come i pennelli ci piace sempre 18 ed eccoci qui a che numero la fila cade 18 abbiamo eh, della app circle sarà questo il marchio eh, natural vegan ok crema occhi con ehm, acido di armonico e caffè mm, 15 ml quindi è un full size e già questo ci piace assai ora ve la faccio vedere questa qui bella perché è in vetro con il tappo in metallo super super cremosa ma poi ne basta poca perché è una crema occhi beh, io la provo anche perché le creme occhi sapete che ne provo tantissime e tantissime ne vorrei provare perché sono sempre alla ricerca di un prodotto valido, allora intanto vi posso dire che l'ombretto del Trina con la salvietta struccante devo grattare quindi dura davvero assai e mi piace, ho detto subito che mi piaceva ed effettivamente mi piace andiamo alla 19 che è qui ok ah però questa non me l'aspettavo Foreo Luna Mini 2 l'aspettavo anche perché io ne avevo uno anni fa mh, poi de, con l'uso ovviamente i dentini iniziano a perdersi e, quindi l'ho sostituito e con altro ma questo non è il play che è quello classico che si trova normalmente nei canali dell'avvento che ha un tot utilizzi e basta questo è quello ricaricabile scusate il calendario quanto costa? 129,95 ma credo che costi una noventina di euro solo questo, vediamo se, no, è scarico, bisogna caricarlo, peccato perché ve li fatto vedere in funzione, però, ragazze, niente da ridire, cioè, questo qua paga quasi tutto il calendario da solo, assolutamente più che soddisfatta, cioè, proprio, un super prodotto, non me l'aspettavo un super prodotto, cioè, Ora non so il prezzo perché io l'avevo preso poco dopo che era uscito Adesso so che sono cambiati tantissimi modelli Però penso che una novantina di euro questo lo valga cioè, Super super soddisfatta Io inizierei ad appoggiare un po' di roba perché è iniziato c'è qualche problema E devo andare alla 20 Sì Non me lo aspettavo cioè... Ah bellissimo Però proprio... sono rimasta Ok Mario Badescu, eh, faccia spray con aloe, e erba e rosu, acqua di rose, mi piace, mi piacciono molto questi tonici per il viso di Mario Badescu ed è tranquillamente sul viso dopo la detersione oppure ed è anche come fix, fix, fixing spray, funzionano benissimo, questo è un full size, mi, mi, piacciono, mi piacciono ed è, mi, mi piace trovarli perché comunque so sempre che li uso. 21 Questo magari non costa neanche tantissimo. Ok, Keratina Professional Hair Care istrutturante istantaneo per capelli danneggiati. Ah, scusatemi, della Fito relax 100 ml latte ristrutturante, quindi dopo Usare sui capelli umidi, distribuire la quantità, massaggiare, pettinare, non risciacquare, ok. Mm. Infatti, mi ricordavo che aveva sempre dei profumi molto buoni. Non ho provato tanti prodotti di questo marchio e di altre linee, ma mi sono trovata bene. E il prezzo non è neanche eccessivo, quindi altro prodotto consigliato: 22. e credo che sia un full size perché è un 28 ml light work recipe fruit extract cleansing oil olio struccante ci piace guardate eccolo qui olio struccante e ci serve sempre ok mi sono solo il profumo Molto buone, i prodotti della PAI hanno questo, costano tantissimo, ma hanno sempre dei profumi spettacolari. Ma abbiamo già finito, questo calendario mi dava tante soddisfazioni, 23. Ok, Kiko, dove erano le soddisfazioni? Kiko, mh, da quando si è messo a eh, pubblicizzare, a produrre, a buttare fuori le linee, per me è caduto tantissimo di qualità alzando i prezzi ma magari questo è un prodotto che può piacere questo è un Green me Eyeliner fatto così vediamo come si comporta e com'è il pennellino il pennellino è sottilissimo in feltro la linea è semplice possono fare linee molto sottili oppure più spesse questo ovviamente è una cosa molto comoda ma adesso lo lasciamo asciugare e vediamo come si comporta e intanto noi andiamo alla 24 allora 24 prima che la apro casella sorpresa o casella delusione cosa dite? vabbè che posso anche aprirla perché tanto è nella carta Avete ancora qualche secondo per, per dirlo? Cos'è? Sorpresa o delusione? Avete deciso? AB Augustinus Bader The rich Cream con TFC8 Creme da tante ricca da 15 ml Credo che questo marchio costi un bel Crema fatta con il push push. Quindi adesso la pushiamo. Eccola qua. Ricca. Buon profumo. E ci sta. Ci sta. Allora, se proprio vogliamo dire la completa, completa, io avrei messo il Foreo il 24. Sinceramente. Cioè, perché per me è una super sorpresa, però ci sta in tutto questo: il mm, eyeliner di Kiko si è asciugato e confermo la, la mia idea su Kiko confermo la mia idea su Kiko ma ci sta, ci stanno un paio di caselline un paio di caselline che non ci piacciono su tutto questo ben di Dio quindi adesso ci puliamo bene ecco fatto non ho più residui di niente no, perfetto, via appoggiamo un po' del nostro bottino qui e tra poco andiamo a dire la nostra su questi prodotti quindi anche per chi non voglia di spoiler pronti? Uno, due. 3 allora se siete arrivati qua direttamente dal minutaggio iniziale perché non volete spoiler il calendario l'ho finito questa è la pila dei vuoti sperando che non cada niente potrebbe anche essere che cade non ve sicuro niente dunque dunque cosa ne penso spettacolare ovviamente c'è un po di tutto di tanti marchi ma marchi noti e tanti prodotti full size Alcune cose che non vi spoilerò, ma che davvero secondo me solo una ripaga quasi tutto il calendario, quindi ne vale assolutamente la pena. A mio avviso, ne vale assolutamente la pena. Senza nemmeno pensarci, allora, prodotti make up, alcuni, tanti prodotti skincare, cura eh, del corpo, cura dei capelli, c'è davvero di tutto. Mm, alcune caselline un pochino più deludenti ma per il marchio, non tanto per il prodotto perché è un full size, ma per il marchio se qualcuno vi interessa gli smalti per sapere se è un calendario con o senza smalti ce n'è uno quindi se non volete gli smalti in questo caso tranquille, ce n'è uno e comunque di un buon marchio, cosa dire del calendario? si sì assolutamente, vale completamente la spesa un ottimo calendario da regalarsi e da regalare sicuramente cosa molto apprezzata e niente concludo il video perché inizia a essere un po' tanto lunghino quindi direi di qui intanto ha retto tutto fatemi sapere cosa ne pensate se lo prenderete, se l'avete già preso se... ditemi tutto io come sempre spero sia stato un pochino utile ne avete avuto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video ciao